Ciao, allora oggi facciamo una bella carellata di tutti i miei balsamo labbra preferiti del momento. Allora, premesso che il mio preferito in assoluto è e sarà sempre questo del livre rocher, quello al cocco. È inutile, io continuo a comprarlo quando è in offerta e lo adoro. Un altro che vi ho recensito tempo fa, ma che è valido, ho trovato, è quello della Vivi Verde della Copp. Magari vi lascio nella scheda dove l'ho recensito, perché adesso non ce l'ho a portata di mano. Ma ne ho voluti provare molti altri. E quindi, seguendo le varie offerte dei negozi, quando ero in offerta, li prendevo e li provavo. E adesso ve ne parlo. Allora, il primo che ho trovato in offerta è questo della Glicemil, questo è il nutriente con SPF 15 UVA, questo qui bianco. Allora, questo l'ho trovato in promozione a 1 euro, la confezione è un 5,5 ml, ma ho segnato il prezzo perché sono andata alla Tigotà e me li sono segnata tutti. A prezzo pieno viene 2,20 euro. Allora, questo è un balsamo labbra che io lo uso da giorno perché col fattore di protezione da sera non lo userei di certo. È completamente finito. Intanto tutti sono finiti veramente, quindi evito di mostrarveli tutti quanti aperti. Allora, è nutriente, sì, è bello corposo, è idrata le labbra sicuramente. E lascia un leggero effetto lucido ma non appiccicoso neanche troppo però attenzione a non applicare troppo prodotto perché se no tende a fare questi segnetti bianchi molto antiestetici quindi non è tra i miei preferiti sicuramente con fattori di protezione però un euro non è neanche malvagio Altro balsamo labbra sempre della Glicemille che avevo preso nel periodo che era sempre in promozione a un euro prezzo pieno 2,20 euro questo è quello idratante, sempre con fattore di protezione 15, questo blu. Questo, a differenza di quello nutriente, sempre super finito, non mi dispiace perché si sì, va bene al fattore di protezione e quindi è sicuramente solo da giorno, ma idrata bene le labbra, è bello morbido, non è, è, non è appiccicaticcio e soprattutto non ha quella scia bianca che Lascia l'altro, quindi anche da portare in borsetta da applicare durante il giorno senza stare a guardarsi dove lo applichiamo, non è affatto male. Questo quando è in promozione lo ricompro perché mi è piaciuto. Passiamo ora al marchio Leo Crema, anche questo ho trovato in promozione. Questo è a 0,99, ma come sempre ho segnato il prezzo, sempre 5,5 ml. E questo a prezzo pieno viene 2,50 euro, qualcosina in più. Allora, questo devo dire che mi è piaciuto tanto, ma, ma davvero tanto. E rispetto agli altri, questo ha un profumo di miele, che però non persiste sulle labbra, ma è molto gradevole durante l'applicazione. Ah, ve lo faccio vedere meglio questo qui. E comunque, dunque, va bene i giorni e di sera, ne applico uno strato che comunque idrata benissimo le labbra, e alla sera ne applico uno stato un po' più abbondante e alla mattina mi trovo le labbra morbidissime non lascia scia bianca questo me lo porto tranquillamente dietro non le rende appiccicose e non le rende nemmeno lucide quindi questo sicuramente è tra i miei preferiti quando è in offerta sempre del marchio Leo Crema sempre a 0,99 in offerta 2,50 euro a prezzo pieno questo è all'olio di Argan questo qui questo credo che sia il mio preferito perché mi è piaciuto tantissimo allora è bello corposo, bello idratante ma comunque non appiccica e non lascia le labbra lucide quindi è anche applicato durante il giorno se c'è il vento comunque sia non ci si appiccicano i capelli ok io questo l'ho trovato davvero un passepartout perché l'ho applicato durante il giorno tranquillamente quando avevo bisogno. Alla sera se ne avevo bisogno uno strato più abbondante e comunque sia, mi trovavo la mattina le labbra morbide con il sole, poi erano belle idratate, non avevano più le spaccature e non hanno le pellicine e oltretutto durante l'allergia della primavera le applicavo anche un po' sul naso e non mi si è mai arrossato o spelato quindi questo sicuramente è quello che ricompro in assoluto ultimo bassamo labbra della leo crema che ho trovato questo è quello all'aloe vera sempre 099 è questo qui verde e come tutti gli altri l'ho sempre finitissimo devo dire che questo è quello che mi è piaciuto meno tra tutti quanti perché sì è vero è bello idratante però lascia un pochino le labbra appiccicose e lucide, cosa che a me non piace. E poi era molto morbido, non è solo un fatto di... perché siamo in estate, perché anche comunque tenuto in zone dove non erano calde e poi con altre balsamo labbra non mi fa questo effetto, quindi solamente questo, ha una formulazione molto morbida, quindi attenzione a non premere troppo perché fa danni davvero sicuramente non è un prodotto che mi porterei dietro in borsetta fa il suo lavoro sì, ma di questo marchio sicuramente ne ho trovati altri molto più validi finiamo la carellata dei balsamo labbra con uno che è incredibile ma sto usando ma non ho ancora finito lo so è incredibile allora questo è quello della CN quindi quello dell'idol questo qui non so se ce ne sono altri perché io sinceramente ho trovato solo questo 4,8 grammi di prodotto prezzo pieno 0,89 quindi buon prezzo allora devo dire che non mi dispiace affatto ehm, idrata, lascia le labbra morbide, va bene da applicare durante il giorno non appiccica, non le lascia lucide secondo me fa il suo lavoro ehm, Devo dire che non mi esalta proprio più di tanto, però comunque sia, quando non ci sono altri in promozione, questo a prezzo pieno, perché no, è un buon prezzo, poi si porta dietro tranquillamente in borsa, si applica durante il giorno, mi è piaciuto insomma. Allora, questi erano tutti i balsamo labbra che ho provato nel periodo e che è in sostituzione al mio amato del Livrosci, questo al cocco, che oltretutto sto usando. E possono mi sono piaciuti o possono andare bene. Fatemi sapere se ne avete altri da consegnarvi: sempre tra i prodotti, comunque low cost. Considerate che questo che io amo 1,95 a prezzo pieno, 1,50 quando è in offerta. Quindi voglio restare sempre col per prezzo, perché io davvero li mangio, li uso tantissimo durante il giorno, in borsetta la sera. Sempre quindi.